Siamo alla terza giornata qui a Riversdown House ed è terminata anche questa mattinata di studio. Oggi i professori hanno preparato per me un po' di materiale per approfondire alcuni concetti di grammatica e mi hanno lasciato alcuni esercizi anche per mettere in pratica quanto appreso. I corsi sono full time eh, perché i professori non sono con noi solo durante le lezioni ma anche durante le attività extradidattiche. Infatti questo pomeriggio ci accompagneranno a visitare Winchester. Vi aggiornerò con tante foto. Seguitemi! Ciao!